zombie apocalypse allora e ragazze nuovo video prodotti beauty finiti eh, non so se stiamo a casa non mi ricordo cosa ho messo quindi altro a random se riesco sperando che la registrazione questa volta non si blocchi ovvero non si chiuda comunque nulla questa è la borsa ce l'ho qua sopra in fretta perché altrimenti non riesco a mh, fare la raccolta indifferenziata se eh, non termino tutto quello che ho vabbè capitele a parte questa è la busta dove butto tutto ciò cioè che finisce ma buoni non so cosa mi è piaciuta cosa no perché non mi ricordo più che cosa ho utilizzato gli ultimi momenti gli ultimi, gli ultimi pochi giorni che Stavo utilizzando i miei prodotti preferiti comunque. Vidal, Vidal. Ah, ragazze cosa non è Vidal. Quanto ne ho terminato? Vidal, aspettate, 3 Vidal? Sì, 3 Vidal, yes. 3 Vidal. Questo è more MUSCHIO si, sì. questo qui il mio, mi sta diventando, non capisco perché. è Il mio preferito. È una promozione che non, non lo so come percepirla, ma mi fa sentire. Alle, alle uai o in paradiso o meglio ancora ai tropici sì perché è veramente perché non ti lo so buonissimo mm -hmm, fantastica poi non so dove mettere perché c'è un casino stavo truccando prima quindi ero ancora facendo un altro video di trucchi ma vabbè poi se, se è so No, senza il touch, Vabbè, comunque, si sì, siamo capiti. questo è Berry e Mask, questa qui vedete: si, sì. Berry e Mask. O come si vuol dire, talco liquido. Eh, questo è Sensitive Top. Anche questo non è male, fantastico. Mi è piaciuto molto. Un altro che è della Vidal, muschio bianco top. Mi è piaciuto. Eh, li ricompro ogni volta li finisco, li ricompro, li finisco e li ricompro perché sono top ragazzi, come vedete, che profumazione ottimale. Mm -hmm. Due color che ho terminato. e Anzi, ne ho ricomprato un altro perché stanno diventando il top del top. Al posto è quello dell'oro Spin, che c'è uno qua da iniziare, ma questi stanno diventando i miei preferiti. Ehm. Nel momento, anzi il mio preferito del momento, anche che lo sta usando mia nonna, però a me piace, lo dire, Tantum Verde, sto parlando, sto parlando del Tantum Verde, S.S. Placca, colluttorio cosmetico, igiene orale quotidiana, pro, barriera proteica, antiplacca, ok, a soli offerte, poi vabbè. lasciamo perdere. 4,99 euro. Comunque, a parte quello, mh, mi piace e eh, pulisce bene la bocca In c'è nera 500 ml di prodotto per 12 mesi di pao Tanto vabbè, io li faccio andare via come il pane quindi. top. Mi piacciono anzi, ci piacciono visto che li uso per i nonni dentifricio della Sensodyne top anche questo 700 ma cosa sto dicendo 75 meno di prodotto anche questo wow top devo dire la verità siccome io sono sensibile di denti e gengive quindi questo ci va top come dire non dico questo, solo, sempre solo dire top ci va a nozze con i miei denti perché tra gengive e denti sensibili mi mi sta proprio, mi aiuta contro la, la, la sensibilità gengivale e dentale quindi questo è wow, mi piace poi poi poi, questo mi ha consigliato tra l'altro il dentista e eh, non so se è il dentista o il farmacista uno di due, comunque sta, che, sta il fatto che mi ci trovo bene e mi pare che anche lei ne ha cauciullo si sì, anche lì, vabbè comunque anti-folforo shampoo eh, appunto Garnier Fructis questo è l'antiforfora che eh, per capelli normali la utilizzo un po' meno un po' meno poi io e ci troviamo stra bene quindi promosso, anche questo: 250 ml bla bla bla bla, 12 mesi, top, poi ultimo, ma non per ultimo, ma non fa importanza: questo della Vichy Pur Thermal. Eh, questo l'ho visto anche da come si chiama, quella ragazza che fa, non quella, la ragazza che fa video che ci piace tanto a tutte noi è The Witch posizione di bellezza, Caterina, ciao Caterina se vedi sto video, se passi da me, vedrai che okay, ho preso lo, lo stesso prodotto ogni tanto lo recensisci sul tuo canale, fai la review del tuo canale YouTube di questo prodottino mi pare se non mi sbaglio correggimi se sbaglio però anche a me deduco che mi piace tanto questo prodotto e lo trovo assai buono quindi top è un prodotto schiumogeno a base di eh, appunto schiuma con le, il puff come si dice come dire ehm, sì la schiuma è la nuvoletta come la chiamate which di bellezza e, ed è il mousse appunto è il mousse è no, buone, buone. ah si sì, ce un po', vedete ho fatto anche il getto smr <ride> molto buono vedete Ciao. e questa è la schiumetta. come vi ho fatto vedere nei video miei della morning routine che ogni tanto la rifarò se riesco perché non è detto e questo vedete la vici mi ci trovo bene secca un po' la pelle verità. però ci metto della crema su il mio viso è tutto ok, mi, mi ci trovo bene, anche se secca un po' la pelle però. Me la uso o per stuccarvi o per lavarmi il viso, più che altro la uso solo per stuccarmi perché per lavarmi il viso uso ben altro che è meglio. Ultimo e ho finito, era <ride> ora finalmente. L'Oreal Livell, olio straordinario, balsa minute e con oli di fiori preziosi, intensa, brillantezza e morbidezza capelli secchi, per capelli secchi, allora sì mi piace ce n'era da 200 mm di prodotto per un paio di 12 mesi ma um, ragazzi, il profumo era buono, è buono né un altro ma quando lo metto sui capelli o sulla cute e lo stesso era sbagliato ma um, come dire, non mi, mi ha fatto impazzire perché un po', mi sono sentita un po', non dico irritare, ma bruciare un po' la pute, non so se è una cosa normale o meno, fatemi sapere, specialmente tu Caterina De The Witch, posizione di bellezza, se è una cosa normale o meno, tu che ti intendi di parruccheria, ovvero tra trucco e parrucco, non so se tu hai fatto, Caterina, un corso di parrucchiera a Parisi, di parrucchiera, Se mi fai sapere se questo shampoo è normale, non shampoo, Cosa sto dicendo? Sì, questo balsamo è normale che mi faccia un po' di mm, fastidio alla cute quando vado a fare il, il balsamo sui miei capelli, boh. è strano, fa una cosa molto curiosa. Quindi come promozione mi piace, ma quando vado a massaggiare sotto la doccia rilassandomi non lo so, qualcosa che non, non, noto qualcosa di strano, ho solo che magari è una cosa normale sta pulendo il cuoio capelluto o è una cosa da un po' da non sottovalutare che magari può dar fastidio o una cosa un po' momentanea, non lo so boh, perché io non sono mai stata lecica a nessun, a nessun prodotto tranne che altri prodotti per il make up ma quello non c'entra niente comunque niente questo video termina qui se il video vi è piaciuto, mettete un bel like. Fatemi sapere sotto i commenti: tra tutti i prodotti che vi ho fatto vedere, che vi ho mostrato, recensito, fatto la review come quello che volete voi. E noi ci si becca al prossimo video. Comunque, niente, ragazzi: fatemi sapere se appunto qualcuno di questi prodotti l'avete mai provato, testato sui vostri, sulla vostra pelle. E via dicendo o come so, dire. E noi è, appunto ci si a Ah ecco, non vi ho mostrato ragazzi Aspettate un attimo il mio trucco Che l'ho fatto prima, poco fa Il rosetto è quello della Valentina Ferragni Live Velos più che altro E questa è quella palettina della eh, Opulence di Zoeva Bellissima, il trucco blu Perché è un blu mare, come quello della Sardegna Bellissimo Che... Volevo far ristrutturare un po' gli occhi, ma non so se ci sono riuscita. Quindi, fatemi sapere voi se vi piace o meno questo trucco. Si, da una parte è messo un po' carino, e dall'altra, vabbè, mi rifarò la prossima volta. Il prossimo trucco che sarà. che verrà. che mi. Ri, ri, ri, mi. come si può dire? Si, sì, vabbè, avete capito che ri, ri, ri registrerò. Niente, ragazze. Adesso il video finisce qui. Se questo trucco appunto vi è piaciuto, come vi ho mostrato in questo momento, fatemi sapere, ma prima di tutto fatemi sapere, Scusate un po' la mia, dilunga, il mio dilungarmi, però, provo stare un po' di più con voi, pazienza se, se, se siete andati via, Ciao, va, va bene, ok, ciao, un bacio, vi voglio bene, statevi bene, e alla prossima. ciao!